Riscontro foto di tecnici davanti le cappe in una posizione errata Perché dico questo? Perché ci sono fotografie che vi rappresentano e vi raffigurano e vi dico toglietele almeno togliete il video, cioè io non la metterei la faccia, non metterei proprio manco la foto cioè non, met non potete mettere all'interno, faccio un esempio, questa è una delle foto un, uh, delle braccia che entrano all'interno della cappa, quindi vi state spezzando il flusso, la barriera frontale, con la vostra pellaccia morta che viene staccata da, dalla pelle, dal flusso e viene messa in circolo andando a inquinare quelli che sono i campioni. Non è fattibile, questa cosa è inammissibile, inaccettabile, fa capire è chiaro che non avete minimamente la percezione di che cosa state facendo e come deve essere utilizzata una cappa, io non vi assumerei mai, se fosse mia l'azienda non vi assumerei per nessun motivo al mondo quindi evitate di mettere foto dove mettete i guanti, cioè avete il camice bello aperto e poi eh, queste parti completamente esposte andatevi a leggere i video, e a vedere i video, andate a leggere gli articoli per approfondire questa tematica